Sei nato alla fine degli anni 70, il 13 gennaio, ti dice qualcosa? Aspetta che ci guardi! Quella fu davvero una grande nevicata qui al nord e il potaverb di oggi è proprio sulla neve iscriviti al canale ed attiva la campanellina così quando chiami il comune di ponte di legno per rompere i maroni sul fatto che non hanno pulito bene le strade dalla neve potrai usare un linguaggio confidenziale non passate più in via tempo a far via la neve far... come fare? via... come via? non significa andare via a fare qualcosa che qui non si può fare far via la neve può essere un modo di lamentarsi, un invito all'azione, un'azione stessa ecco qualche modo per usarlo Stai chiamando il comune perché la tua strada è completamente coperta di neve. Ma qui mi è Trento, vicino al Sigilol. Non passate a far via la neve. Bardata, come se dovessi andare al Polo Nord. Stai sì. andando a ripulire la rampa del box? A far via la neve giù davanti alla porta del Garage. Ti lamenti con la tua amica di come il comune gestisce lo spalamento della neve? Limola sì, la pago tutti gli anni, né? ma quando c'è da far via la neve? Dov'è il comune? Ecco far via la neve in lingua originale A far via la neve? E significa togliere la neve dalla strada e dai marciapiedi Ormai a sud nevica più che qui a nord Quindi amico di San Paolo Albanese Non perdere l'occasione di polemizzare con il tuo comune Con questo efficacissimo potaver Oh ma con un sacco di tasse Ma quando c'è da far via la neve? Il comune speciale. Prima di scendere sulla rampa dei box a giocare con il tuo slittino, donaci un like. Oh, ma guarda quello, non devi scendere sulla rampa dei box con lo slittino, sennò no poi non si riesce più a far via la neve. Ore 13.44 del 15 gennaio 1985. 16.15, 16, allora era ieri.